Allora benvenuti a tutti, um, allora, come sapete benissimo e come c'è anche scritto qua dietro abbiamo due ospiti uh, di pregio, diciamo così, uh, Stefano Feltri del Fatto Quotidiano, lavora al Fatto Quotidiano dal 2009, vice direttore dal 2015, giusto? E, autore di diversi libri, Il giorno in cui l'Euro morì, uh, L'ultimo è il populismo sovrano, in vendita all'ingresso. L'altro ospite è Giacomo Bracci, studente dottorando di Economia all'Università di Trento, fondatore di Tech Academy, una scuola di formazione economica e finanziaria, membro di diverse associazioni Economia per i cittadini, rethinking Economics e diciamo molto attivo sui sul social, anche sua notorietà ormai acquisita e il è vero che se no non l'avremmo neanche invitato. <ride> allora, eh, io organizzerei questo incontro in questo modo perché è un preaperitivo, deve essere una cosa un po' pimpante, quindi non una cosa che i francesi chiamano la prise de tête", quella che poi uno shh, col di testa. Una cosa un po' pimpante, quindi io farei una prima parte di eh, domande con risposta diciamo, variabile, tendenzialmente non troppo lunga, e non la e faccio domande generali e i due ospiti daranno il loro punto di vista su tutte queste questioni, e dopodiché apriamo al pubblico perché è anche giusto appunto, che la discussione si allarghi alle più diverse curiosità. Naturalmente non siamo tutti economisti qui dentro, quindi cerchiamo di, eh, di invito innanzitutto eh, Stefano e Giacomo a mantenere diciamo, una, un linguaggio comprensibile anche a chi non è esperto di, di queste cose, però naturalmente si parla di economia, quindi si parla di questioni politico ed economiche. Eh, L'oggetto di questo weekend è eh, la zona euro eh, criticità, problemi, possibilità di sopravvivenza della zona euro e in particolare dell'Italia, dobbiamo anche parlare dell'Italia. Il punto di vista economico sarà naturalmente centrale. Poi se qualcuno del pubblico vorrà chiedere anche chiarimenti perché non sono cose di immediata comprensione, ovviamente il dibattito successivo è fatto anche per questo. Va bene, direi che possiamo cominciare. Allora eh, io farei. Eh, in inizierei con una eh, domanda veramente molto generale. Eh, prima di parlare dell'Italia, eh, cerchiamo di pensare all'Europa eh, in generale e alla zona euro eh, in particolare. Eh, che cosa non funziona eh, detto proprio molto genericamente, quindi perché in particolare la crisi del 2008, che è una crisi diciamo globale, in Europa ha avuto uno strascico particolarmente lungo. Eh, ecco Perché? E poi che cosa, se, se c'è qualcosa, secondo i nostri ospiti, se c'è qualcosa che funziona nell'Eurozona. Allora lascio la parola a chi vuole parlare. No? Già, parlo. Vai. Grazie a tutti, grazie dell'invito e della vostra presenza così gentile ad ascoltare insomma, cose che spesso non sono molto da, pre, da preattentivo, no? però sono comunque fondamentali per tutti noi. E, um, a cosa non funziona dell'Eurozona? Allora, in generale tutti sappiamo che l'Eurozona è una unione monetaria incompleta, in quale senso è un'unione monetaria incompleta? nel senso che si è in qualche modo dec deciso, i governi hanno deciso di eliminare quelle che sono delle prerogative classiche per eh, il complesso di istituzioni che gestiscono le politiche economiche, in particolare il governo e banca centrale e eh, in teoria eh, di non però ricostituire queste prerogative a livello federale, cioè eh, il compromesso a cui si è giunti nel 1992, che poi portiamo ancora come dire, con noi oggi, è quello di una eh, unificazione eh, della politica monetaria, di una gestione centralizzata della politica monetaria a Francoforte, ma una eh, inesistente di fatto unificazione dei bilanci pubblici degli Stati che risulta sostanzialmente in delle politiche fiscali che possono essere gestite in maniera autonoma dagli Stati dal punto di vista della composizione, cioè gli Stati possono decidere come spendere e come tassare. Tuttavia gli Stati non possono più autonomamente decidere quanto spendere e quanto tassare, in particolare non possono gestire in maniera autonoma la differenza tra la spesa e la tassazione, cioè il disavanzo. Perché questo? Perché si è deciso di darsi un sistema di vincoli eh, al rapporto debito PIL e al rapporto deficit PIL che fa sì che eh, come sappiamo il rapporto debito PIL è pari al 60%, il limite di questo rapporto, il rapporto deficit PIL è pari al 3%, ci sono poi dei trattati successivi che modificano ulteriormente questi vincoli, il eh, patto di stabilità e crescita per intenderci e rendendo in certi casi anche più stringenti o più ampi i vincoli a seconda diciamo, della particolare condizione economica. Però il concetto è sempre lo stesso, cioè si sì, vincolano le politiche fiscali degli Stati, ma la politica monetaria non è più eh, una prerogativa nazionale. Eh, perché lo si è fatto questo? Beh, eh, ci sono vari interessi che si sono saldati, sicuramente c'è stata una parte, e questo è riscontrabile andando a leggere sia la storia che i testi di chi ha partecipato diciamo, all'operazione Euro in sé, c'è stata una parte del mondo sia politico che economico europeo, soprattutto di matrice francese, che intendeva... Eh, sottrarre in un certo senso queste prerogative nazionali per poi ricostruirle a livello federale e quindi andare verso la creazione diciamo, di un bilancio unico dell'eurozona, di una condivisione dei rischi tra paesi eccetera eccetera. C'è però un'altra parte del mondo politico economico che ha fatto capo anche diciamo soprattutto a, a, alla Germania ma non si limita a questo paese che eh, ha in qualche modo rifugito la formazione di meccanismi di condivisione dei rischi, anche perché si è sentita in qualche modo coinvolta su invito dalla formazione dell'euro, che è soprattutto un progetto francese. Il compromesso a cui si è arrivati però è appunto questa sorta di eh, terra di mezzo in cui sostanzialmente i governi almeno prima del 2012, poi arrivo subito a questo, almeno prima del 2012 si sono trovati a gestire di fatto una situazione in cui il proprio debito pubblico è equiparabile a debito denominato in una valuta estera. Nel senso che non avendo più la possibilità eh, né la Banca Centrale Europea di acquistare titoli di Stato in prima emissione, quindi sul mercato primario, eh, all'emissione dei governi, né prima appunto del 2012 sul mercato secondario, di fatto i tassi di interesse su questo debito pubblico non, non sono stati più gestiti come venivano gestiti prima, cioè con un controllo e un'interazione tra la politica fiscale e la politica monetaria. Questo cosa significa che l'idea a cui comunque tutti siamo abituati per senso comune sostanzialmente che la coperta sia corta quando si parla di finanze pubbliche non è un'idea naturale, è un meccanismo che va costruito e in particolare va costruito impedendo in questo senso alla banca centrale di finanziare i disavanzi dei governi, come invece avveniva in Italia ma sostanzialmente continua ad avvenire in molte altre aree economiche avanzate. Eh, dal 2012 questo meccanismo si è parzialmente interrotto grazie al fatto che la BCE per mantenere in vita l'Eurozona ha iniziato ad acquistare questi titoli sul mercato secondario. Tuttavia la misura è una misura temporanea e condizionata al rispetto delle suddette regole fiscali e quindi in sostanza ciò che non funziona nell'eurozona è il fatto che misure che sono temporanee e condizionate a vincoli che se ci sarà il tempo poi parleremo più approfonditamente di questo, hanno comunque causato un rallentamento di quest'area nei confronti delle altre aree, è un meccanismo incompleto, cioè o il meccanismo viene completato oppure il meccanismo deve essere in qualche modo ripensato e eventualmente interrotto già messo un sacco di carne al fuoco, eh, direi che su alcuni punti ci torniamo, poi soprattutto su che cosa è successo dopo il 2012, magari ci torniamo più diffusamente, allora passo la parola, cosa funziona Stefano Feltri, cosa funziona e cosa non funziona eh, secondo te? Grazie intanto dell'invito di eh, essere qua, Diciamo faccio la domanda partendo specificamente dall'Eurozona, anche se è difficile... Eh, per molte ragioni analizzare l'eurozona senza analizzare Europea nel suo complesso. Eh, però vorrei, dire, vorrei partire per, per da un po' molto corrente dalle cose che hanno funzionato, dai segnali positivi che sono stati emersi da questa crisi eh, infinita, devastante, non voglio minimamente sottodimensionarla. Una cosa interessante che abbiamo visto è che le regole sono molto più flessibili di quello che sembrano. Cioè, eh, un sacco di cose che sono successe in termini di politica monetaria, di governance e di scelte diciamo, della gestione della crisi erano considerate incompatibili con i trattati e incompatibili con diciamo, la costituzione materiale dell'Unione Europea e dell'Eurozona nel 2010. Nel bene e nel male era considerato diciamo, inconcepibile che i creditori privati eh, di uno Stato rischiassero qualcosa ma era anche considerato inconcepibile che ci fosse una qualche forma di condivisione dei rischi. Eh, io mi ricordo io ho seguito molto le vicende europee soprattutto negli anni della crisi eh, del picco 2011-2012 eh, io ho iniziato ad andare a Bruxelles in un momento in cui era inconcepibile che ci fosse un fondo salva stati in Europa perché gli stati dovevano essere abbandonati a se stessi perché la BCE non può comprare il debito, non può monetizzarlo eccetera eccetera e ho smesso di andare a Bruxelles diciamo cioè, su base a eh, grande frequenza nel momento in cui non solo c'è stato un fondo salva stati ma c'era stata addirittura già una seconda versione che poi aveva trovato il modo di legarsi alla BCE diventando di fatto lo strumento del famoso uh, Bazooka di Draghi, che è stato poi l'inizio del quantitative easing, cioè la premessa del quantitative easing. Quindi le regole mh, inflessibili ci sono state flessibili a parità di trattati. Sapete che in Europa diciamo, la gerarchia delle fonti normative eh, ha al suo vertice il trattato di funzionamento dell'Unione Europea, per modificare il quale sostanzialmente ci vuole di fatto un'animità. Eh, a parità di trattati, quindi a parità diciamo, dell'equivalenza della Costituzione europea sono state fatte delle cose inconcepibili. Questo secondo me è un segnale che è stato molto positivo perché ci fa capire che c'è spazio. Non è vero quello che eh, hanno sostenuto eh, paradossalmente d'accordo sia diciamo, per intenderci gli Alessina e i Giavanzi cioè i più intransigenti difensori dell'austerità ma anche i più intransigenti difensori dell'uscita dall'euro o dei diciamo, sovranisti più estremi. Eh, non è vero che è tutto rigido, che è tutto scritto, c'è molta politica nell'Unione Europea, questa è una cosa che in Italia non si capisce molto bene. C'è la percezione che ci siano le regole scritte a Bruxelles dai da, tecnocrati fuori dal mondo che sono sempre state riscritte nella, nella pietra, non è così. Il lato negativo di questo aspetto, secondo me, è veramente una delle cose fondamentali, è che l'inasprimento della disciplina fiscale eh, a cui veniva accennato anche prima cioè quell'insieme di regole che sono state sia direttive e regolamenti quindi diciamo legislazione comunitaria sia legislazione nazionale con il ricevimento del fiscal compact nel 2012 che ha tra governi tutte queste regole dovevano servire a dare degli automatismi cioè l'idea tedesca diciamo, di gestione dell'eurozona è sempre stata non ci deve essere qualcuno che decide in maniera discrezionale. Se tu sgarri, ci devono essere le sanzioni automatiche che ti costringono a tornare eh, al tuo posto in termini di deficit, di debito, di aiuti di Stato, eccetera, eccetera. Eh, non è andata così. Cioè, sono state costruite delle regole rigidissime, complicatissime, che poi sono state interpretate in maniera completamente discrezionale. Noi non sappiamo se l'Italia dovrà fare una, una norma correttiva in primavera, perché è ancora pendente il giudizio della Commissione europea sulla su, eh, legge di bilancio 2018, in cui noi dovevamo fare lo 0,8% di correzione del deficit strutturale, che è una misura del deficit scontata, diciamo, perché si tolgono gli effetti del ciclo economico, e abbiamo mandato una letterina a luglio in cui dicevamo che lo 0,3% perché per noi era giusto così. E la Commissione ha detto che più o meno va bene, poi dopo gli è avuto sospetto che forse noi non stiamo facendo lo 0,3 ma stiamo facendo lo 0,1. Questo lo scopriremo in primavera, ma in primavera probabilmente non ce lo diranno perché siamo in una situazione di, diciamo, di grande confusione politica, quindi probabilmente posticiperanno a decisione dopo. Tutto questo basandosi su una formula di calcolo di quant'è l'austerità che dobbiamo fare, diciamo, quant'è questa correzione del deficit strutturale, che è una formula molto prezzata, molto più del 3 del PIL che ormai conosciamo tutti questa misura dell'output gap in cui diciamo, ci sono a seconda del modo in cui si calcola un paese deve fare alcuni miliardi di, di differenza in più o in meno di tagli, diciamo, di riduzione del deficit ecco questo è il lato negativo di quello che vi dicevo prima cioè delle regole che devono essere regole chiare che dovevano impedire diciamo ai furdi di eh, di scaricare sul resto dell'Unione Europea o dell'Eurozona i costi di politiche eh, eccessivamente generose, in realtà eh, abbiamo creato un quadro di regole così confuso che è impossibile prevedere esattamente cosa succederà e che dà un potere molto discrezionale alla Commissione, che non dovrebbe averlo, di come dire, interpretare le regole a seconda della convenienza politica del momento. Per cui se c'è sostanzialmente un governo da mettere un po' in riga si interpreta una regola in maniera stringente se c'è un governo da incoraggiare come è stato per esempio con il governo Renzi eh, come è stato con la Spagna gli si, lascia, eh, gli si lascia parecchio margine per cui il governo Renzi ha avuto oltre 19 miliardi di flessibilità cioè di un'interpretazione estensiva delle regole sulle correzioni da fare che non ha usato per come dire, quello per cui questa inflessibilità è pensata, cioè per come dire, recuperare il terreno perduto con la crisi, ma li ha usate essenzialmente per delle misure di spesa che generavano consenso, 70 euro eccetera eccetera. E queste secondo me sono due questioni diciamo, di fondo, poi possiamo tornare sul resto, certo. Allora, io a questo punto, poi torneremo su tutte queste cose, state già tirando fuori praticamente c'è già dentro tutto, dentro questo che avete detto. Comunque io adesso... Okay. Uh, fare uno zoom sul caso italiano. L'Italia è un paese che ha particolarmente sofferto eh, dalla crisi economica del 2008, in realtà era abbastanza stagnante anche prima, solo che, stiamo, che, solo che la, la sofferenza di questa stagnazione sta, sta emergendo proprio negli ultimissimi anni. Allora, la domanda che vi pongo è eh, perché l'Italia è un caso speciale? in Europa perché sembra che soffra più degli altri paesi che sono stati colpiti dalla crisi, e parlo dei paesi del sud dell'Europa e anche dell'Irlanda, quindi Portog i famosi PIX, insomma, Portogallo, eh, Spagna, eh, Grecia, eh, Irlanda e Italia. Okay, quindi mentre gli altri paesi, quelle economie anche più piccole eh, quantitativamente, si sembra che stiano un pochino recuperando terreno, l'Italia invece è invischiata in una stagnazione, poi vi direte se siete d'accordo o no, perché c'è anche chi dice che non è vero, ci stiamo riprendendo, però la mia visione è che in realtà la ripresa è ancora abbastanza chimerica al momento. E quindi, allora, qual è il problema italiano? Eh, è legato a delle regole eh, europee, che giocano particolarmente a sfavore eh, nei confronti dell'Italia oppure è un problema di malgoverno italiano cioè l'Europa ha delle responsabilità e diciamo così in che percentuale oppure è un problema veramente di come abbiamo eh, governato abbiamo, io no però come, <ride> come siamo tutti responsabili come abbiamo votato mettiamolo così eh, quindi c'è un, un problema di governi italiani, di mala gestione dell'economia italiana da parte dei governi italiani, oppure è un problema di regole disfunzionali europee. Faccio parlare prima lui adesso, anche se ha appena parlato. Ma io dovrei dare delle percentuali, direi che il 70% è colpa nostra, il 30% è eh, varianti esterne, nel senso che allora, confrontare la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda è che un certo punto perché sono punti di partenza diversi, sono economie molto diverse, l'Irlanda è un paese che vive facendo dumping fiscale sul resto dell'Europa sul resto del mondo ed è un modello che per definizione non possiamo applicare. La Grecia è un paese senza un'economia e mi ricordo quando sono stato in Grecia, sono andato alla Commissione europea qualche anno fa per farci vedere che la Grecia ripartiva la Confindustria greca. Ci ha fatto una presentazione della McKinsey che avevo preparato su come riprendersi, in cui il punto era rubare quote nel mercato della feta alla Danimarca, che era il leader della feta in Europa per ragioni inescrutabili. Ecco, quello è il livello del potenziale dell'economia greca. Eh, Spagna, sulla Spagna ci sono opinioni molto diciamo, discordanti, gli economisti, perché è considerata un esempio virtuoso dai tedeschi, diciamo, del paese che fa le riforme di parte. E poi ci sono. Cioè, I critici che dicono sì, ma c'è il 20% di occupazione da 10 anni, non può essere un modello di successo un paese con quel livello di disagio sociale. Portogallo, più piccolo, quello sì, forse è un caso più di successo, però non cercherei sempre il... se non un po' più vicino, ma guarderei i nostri problemi. Secondo me c'è da dire due cose su questo. Uno, noi abbiamo un debito pubblico gigantesco. Eh, che però non è stato secondo me nella crisi l'aspetto di mente, perché se voi guardate i grafici che eh, confrontano l'aumentare del debito pubblico e l'andamento della spesa per interessi, vedete che il nostro debito pubblico è molto cresciuto in rapporto <coughs> al PIL negli ultimi diciamo, sette anni, perché il picco c'è cioè col governo Monti che ha misure di austerità molto drastiche, eh, che però fanno eh, diciamo, alzare il debito perché il PIL in quella fase è quindi è praticamente frenato ulteriormente, però la spesa per interessi cala per colpo della BCE cioè per merito della BCE quindi in realtà questo debito, il debito negli anni della crisi non è stato la variante decisiva io penso che noi abbiamo una lunga serie di problemi che sono evidenti anche guardando la, la mappa del voto in queste elezioni, in cui c'è una parte del nord che ha votato la Lega perché è semplificata, è una parte che vuole meno Stato e meno Tassa perché si è ripresa che sta andando benissimo, è una parte del centro-sud che, eh, che sta peggio di prima della crisi e che non ha nessuna vera possibilità di ripresa in rapidi. E se dovessi dire diciamo, una parte per il tutto dei nostri problemi, il codice degli appalti, cioè noi facciamo un codice degli appalti che deve servire a eh, snellire il settore, eh, fare trasparenza, più concorrenza, e si blocca tutto il settore degli appalti in Italia per come è stato scritto adesso non è che voglio fare una solita cosa sul colpo della burocrazia queste tirate qua dal battle show però secondo me noi abbiamo una, una così lunga serie di problemi diciamo nostri, strutturali di governance del paese che le variabili esterne sono relativamente secondarie e se dovessi dire l'altro grosso problema è che quel 30% del colpo dell'Europa è in maniera diciamo, di riflesso comunque un po' colpa nostra perché noi non sappiamo fare politica europea cioè noi non riusciamo mai a pesare sulle decisioni dei contene che ci riguardano. Si possono fare un milione di esempi, ma eh, per me la cosa che risulta più decisiva è tutto l'ignobile diciamo, balletto che c'è stato intorno al, al bail-in, alle direttive che riguardavano le crisi bancarie, in cui la Banca d'Italia, la più autorevole istituzione italiana, è dovuto inventarsi sostanzialmente nel dibattito pubblico che si, era battuto, si erano battuti come dei leoni a Bruxelles per eh, evitare che le regole passassero dal modo in cui sono passate quando non c'è nessuna prova documentale di questo e mh, sostanzialmente è stato co completamente sottovalutato il caso di strategia cioè le crisi bancarie non sono più pagate dallo Stato che viene salvata la banca o dal fondo di tutela dei depositi ma sono pagate dagli azionisti dagli obbligazionisti per gravi e alla fine si serve anche dai risparmiatori, e solo alla fine lo Stato si fa carico delle perdite rimanenti. Ecco, tutto questo noi l'abbiamo gestito non discutendone quando a Bruxelles si definivano le regole e ricevendo la direttiva europea. Sapete, le direttive vanno tradotte nella legislazione nazionale. abbiamo recepita con un anno di ritardo, una settimana prima di doverla usare. Ora, voi capite che eh, i risparmiatori di Etruria, Carichietti, Cari Ferrare, Marche si sono visti. Cambiare l'intero quadro diciamo, di rischio intorno al loro investimento, che era comunque spacciato, però si sono visti cambiare questo quadro in una settimana e hanno detto: ah, Sono entrate in vigore nuove regole europee, quindi le applichiamo, le vostre azioni, obbligazioni, subordinate, eccetera, valgono zero. Ecco, quello uno vuol dire colpo dell'Europa che ci ha imposto queste regole così spiacevoli, a parte che ce le ha imposte perché eh, prima nel 2011-2012 le crisi bancarie scaricate sugli Stati stavano facendo fallire gli Stati, questo è un altro discorso, però il punto è, le regole non ci piacciono ma noi le subiamo invece che continuare a scriverle, questo è successo mille volte, e chiudo, basta che guardate la partita per le nomine che c'è stata in questi ultimi mesi, in cui noi abbiamo tentato di prendere l'EMA eh, qui a Milano e abbiamo fallito in una maniera ridicola, eh, la Spagna, che ci ha tradito nella votazione sull'EMA, ha avuto poi la vicepresidenza della BCE, dove noi abbiamo cercato di mettere un veto, ma ci hanno fregato perché hanno ritirato il candidato che noi appoggiavamo. E il Portogallo, che ha sostenuto la Spagna in quella partita, si è preso poi l'Eurogruppo, a cui noi abbiamo cercato di candidare Padoan, salvo dire dopo averlo candidato che ci eravamo accorti che c'erano le elezioni in Italia e che quindi non si poteva candidare un ministro che non sarebbe più stato in carica dopo sei mesi. Allora, l'Europa diciamo, ha le sue colpe, ma in Europa eh, ci, siamo anche noi. Ci, ci deve stare ed è una parità di potere. Noi troppo spesso non la giochiamo neanche. Okay. Allora passo la allora, parola a Giacomo. Secondo me è difficile stabilire delle percentuali di colpa e non è diciamo, l'esercizio che dovremmo fare. L'esercizio che dovremmo fare è fatti salvi quelli che sono i nostri problemi economici e politici che ereditiamo da. Diversi decenni, il dualismo industriale che condanna una parte del paese a essere diciamo, centro della produttività italiana, mentre un'altra parte del paese non riceve diciamo, né lo stesso eh, ammontare né la stessa qualità degli investimenti, sono tutte cose che sappiamo molto bene. Il problema è capire se questo contesto in cui ci troviamo ci aiuta o meno a risolvere questi problemi. Perché se noi non capiamo questo, non possiamo dire nulla di operativo in merito. Perché dico questo? Perché eh, di fatto come si fa a far ripartire la famosa produttività stagnante dell'Italia che è un discorso che spesso si fa quando si dice che il problema non è che manca la domanda di beni e servizi ma che eh, gli italiani, i greci eccetera eccetera non sono abbastanza produttivi e lo si fa guardando le serie storiche che ti danno le produttività del lavoro a parte il fatto che la produttività del lavoro è in declino in sostanzialmente in tutte le aree economiche avanzate del mondo se la misuriamo in quel modo lì c'è anche chi dice all'interno diciamo, della, della scienza economica, non soltanto gli eretici ma ormai anche i mainstream, che eh, la produttività dipende dalla domanda, nel senso che ci sono effetti sia eh, di competizione eh, tra le imprese che di eh, competizione tra salariati e imprenditori che fanno sì che la produttività sia fondamentalmente correlata alla domanda. Ma il problema vero è capire come si fa a farla ripartire e come si fa a farla ripartire è necessario comunque sviluppare un'agenda di investimenti che non è necessariamente diciamo, almeno dal punto di vista politico, una cosa che deve essere per forza gestita a livello nazionale, ma se non altro deve essere in qualche modo implementata anche a livello nazionale e rispetto a questo il contesto europeo ci aiuta in due modi secondo me. Il primo è per la presenza di regole fiscali che eh, diciamo, non sono più quelle del 1992 ma a seconda della misurazione del ciclo economico in cui i paesi si trovano, è il famoso output gap, cioè la differenza tra PIL effettivo e PIL potenziale, possono anche essere eccessivamente restrittive nei confronti dei paesi proprio nel momento in cui questi paesi ne hanno bisogno. Eh, la misurazione di questo prodotto potenziale è stata messa in discussione sostanzialmente dal 90% degli economisti che si sono occupati di questa vicenda, compreso per esempio Cottarelli, che non è certo un favore di politiche espansive, compresi anche gli economisti che in questo momento lavorano all'ufficio parlamentare di bilancio. Per quale motivo? Perché il parametro che determina se un paese sta come dire, andando meglio o peggio ciclicamente del suo trend strutturale è la, la cosiddetta disoccupazione naturo, disoccupazione strutturale, che però è calcolata non come un dato che prescinde dal ciclo economico, ma come un dato che si ottiene da una derivazione statistica delle serie precedenti. Cosa vuol dire questo? Che il naturo praticamente è una media pesata aggiornata dei tassi di disoccupazione passati, per cui ci si, ci si può trovare che ci si è trovati nella condizione paradossale che proprio nel momento in cui gli Stati hanno maggiormente bisogno di spendere il disavanzo, il Nauro impedisce di farlo perché i tassi di disoccupazione di oggi rimangono troppo vicini a quel tasso di disoccupazione strutturale invece di allontanarsi. Cioè invece di essere un qualcosa di strutturale che sta fermo nel tempo e la disoccupazione ciclica libera di variare, segue la disoccupazione ciclica e le regole funzionano in modo tale che quando questi due dati si allontanano allora gli stati possono spendere, quando si avvicinano gli stati non possono più spendere Se non ho capito bene, cioè vuol dire che se tu hai la disoccupazione al 10% per 10 anni il modello teorizza che tu devi avere la disoccupazione al 10% e quella è la norma. Esattamente, esattamente. E il fatto è che risente molto a ah, un... Ne... Dato contenzione un effetto di steresi molto pesante, questo cosa vuol dire? Che si aggiorna molto, molto lentamente. E quando c'è la necessità per gli stati per gli eventi ciclici come le recessioni, che sono eventi ciclici di spendere di più, queste regole impediscono di farlo, in particolare anche la sensibilità con cui questi parametri sono calcolati è stata messa in discussione più volte anche per diversi paesi e si è usata questa giustificazione molto spesso anche per giustificare il fatto che per esempio la Spagna, la Francia hanno sforato di molto rispetto alle famose regole di Maastricht. Detto questo, il secondo motivo per cui il contesto europeo non ci avvantaggia il primo sono le regole fiscali. Il secondo è che l'aspetto di capire qual è il livello di condivisione dei rischi a cui si arriverà per gestire anche un'agenda di investimenti a livello europeo è un criterio che è solo parzialmente negoziabile, nel senso che dovrebbe essere negoziabile naturalmente da un governo che abbia la capacità di farlo, come abbiamo detto prima, non ha avuto la capacità di farlo in questi anni. Ma eh, tutte le misure che sono volte ad accentrare diciamo, la gestione anche di un'agenda di investimenti, abbiamo visto il piano Juncker che è stato in realtà fallimentare perché non si è basato su un'azione realmente espansiva del settore pubblico, ma si è basato su una serie di incentivi che hanno cercato di attrarre investimenti privati in maniera anche molto inferiore rispetto agli obiettivi. L'unione in realtà che si prospetta da questo punto di vista non è né un'unione fiscale che è avversata in maniera diciamo, quasi totale, almeno fino a questo momento, dai paesi centroeuropei, ma nemmeno un'unione degli investimenti e lo abbiamo visto dal fatto che anche all'interno del piano Juncker le parti diciamo, cofinanziate dagli stati dei progetti europei sono state per la gran parte rigettate per molti dei progetti nazionali. E questo è dovuto al fatto che esiste un clima di sfiducia nei confronti di certi paesi, che però è portato avanti da altri paesi, che però non può essere ragionevolmente un criterio di selezione delle politiche e il fatto che eh, come dire, il controllo democratico da parte della popolazione su queste politiche e il livello decisionale a cui queste vengono effettuate e il gap tra questi due aspetti stia aumentando enormemente, non è più una cosa sostenibile né dal punto di vista economico ma né soprattutto dal punto di vista sociale. Um... Strettamente connesso col discorso che stiamo facendo, eh, secondo voi le regole fiscali eh, da Maastricht al fiscal compact post-crisi, eh, quindi che ha in realtà inasprito, diciamo, eh, prima parlavamo di regole, tu dicevi c'è un aspetto di flessibilità che l'Europa ha introdotto nonostante delle regole che sono di per sé rigide. No? Ecco, una di queste regole rigide eh, che molti apprezzano nel nord Europa è proprio la regola fiscale. Eh, chiamata il Trattato Fiscal Compact che adesso è scaduto a fine anno dell'anno scorso e che si sta pensando di sostituire con una riforma che, o eh, poi vi direte voi se, se volete cosa ne pensate, però sostanzialmente non è una riforma che alleggerisce, eh, che alleggerisce il controllo diciamo, della Commissione europea o delle istituzioni europee sulle scelte di politica fiscale italiana. Allora, le regole fiscali che ci siamo dati, il fiscal compact, ha un senso, è utile e in particolare connessa a questa domanda è, eh, gli stati perché devono fare rigore? Rischiano il fallimento gli stati, lo stato indebitato, l'Italia è uno stato che ha un livello di un debito pubblico secondo solo la Grecia all'interno dell'Eurozona. Eh, questo debito pubblico è un... un Problema, l'Italia rischia di fallire, rischia di essere intrappolata da un problema di debito pubblico, e quindi le regole fiscali hanno un senso per disciplinare gli stati? Bisogna disciplinarli? Punto di domanda, lascio la parola. Ah, prima, no, sì. Eh, sì, beh, lascio parlare prima, prima lui, così alterniamo un po'. Sì, Dai. sì ma allora raccogliendo l'invito eh, diciamo, sulla disciplina, eh, proprio oggi stavo rileggendo un articolo del 1991 di Giavazzi Pagano che eh, si titolava almeno così, i vantaggi di legarsi le mani. Ed era riferito al fatto che nel sistema monetario europeo, che è un po' un progenitore dell'euro, in realtà è un accordo di cambi semifissi, eh, il fatto che gli stati avessero in qualche modo abbandonato la capacità di gestire la politica monetaria in maniera indipendente fosse un vantaggio perché permetteva ai governi di non poter gestire più in maniera autonoma diciamo, la propria spesa, ma eh, permetteva diciamo, ai mercati di disciplinare eh, la tipologia di investimenti che gli stati andavano a fare. Con l'idea che questo eh, sarebbe stato un vantaggio per quale ragione? Perché, siccome negli anni precedenti, soprattutto eh, a partire dalla metà dei 70, in molti paesi si erano registrati tassi di inflazione a doppia cifra, l'idea era se noi leghiamo le mani ai governi e li impediamo di fare disavanzo anche perché spesso lo fanno male, spendono in maniera improduttiva, eccetera, eccetera, allora eh, questi stati diciamo, avranno un beneficio perché avranno tassi di inflazione più bassi e i mercati in qualche modo vigileranno sulla qualità della loro spesa. Ora, eh, 26 anni dopo, c'è uno studio tra i tanti che eh, due ricercatori della BCE conducono nel maggio dello scorso anno, che ci dice che il problema fondamentale di molti paesi, che ha determinato il differenziale di performance di questi paesi rispetto sia alla media dell'Eurozona, diciamo, dell che al di fuori dell'Eurozona, rispetto ad altre aree economiche avanzate, è appunto il fatto che all'interno dell'Eurozona manca un safe asset, cioè un titolo sicuro sui quali eh, come dire, i mercati possano indirizzarsi quando ci sono episodi di shock. Come dicevamo prima questo safe asset non si è voluto costruire per definizione perché proprio nel progetto europeo come è uscito fuori dal 1992 c'era questa idea che questo porto sicuro non dovesse esistere proprio per evitare che gli stati facessero spesa che non fosse controllata da agenti esterni che siccome fanno profitto si pensa sono quelli in grado di capire se stai spendendo bene o male. Il problema qual è? Che questi stessi ricercatori ci dicono che la mancanza di questo safe asset ha fatto sì che eh, rispetto a quello che poteva essere un trend di prodotto interno lordo che poteva continuare dopo il 2009 i paesi hanno perso mediamente dal 5 al 7% del loro prodotto interno lordo. Non soltanto questo, ma se noi facciamo un breve confronto tra quello che è successo tra il 2007 e il 2009 e tra il 2009 e oggi quando tra il 2007 e il 2009 è arrivata la prima crisi finanziaria e all'interno dell'Eurozona l'espansione che era seguita prima per l'espansione del credito privato si è arrestata, si è deciso di lasciare andare i famosi stabilizzatori automatici. Cioè, cosa vuol dire? Non si fa disavanzo in maniera programmata, però, quando eh, le imprese falliscono e quindi non pagano più le tasse, quando bisogna aumentare i sussidi di disoccupazione perché le persone vengono licenziate, i deficit vengono lasciati correre e non ci sono manovre correttive. Dal 2007 al 2009 quello che è avvenuto è che il prodotto interno lordo comunque è rimasto su un sentiero non di estrema decrescita, cioè dopo un'iniziale un caduta si stava rialzando, ma non è un caso. Giovanni eh, Manantensi già negli anni 30 ci parlava del paradosso della parsimonia, cioè se io come individuo voglio tagliare i miei consumi per risparmiare di più e lo faccio da solo ci riesco. Se tutti noi cerchiamo di risparmiare più di quello che consumiamo, alla fine nessuno di noi riuscirà a farlo banalmente perché la riduzione dei consumi e degli investimenti farà sì che in mancanza di qualcun altro che spenda ciò che io non ho speso, il livello di occupazione non può rimanere quello di prima e perciò questo meccanismo che invece si è iniziato a realizzare dopo il 2010 quando la linea è stata soprattutto diciamo, in seguito a un asse franco tedesco quella di andare in, come dire, in rispetto delle regole ma oltre al rispetto delle regole e invece iniziare a stringere i cordoni è da lì che inizia il declino del prodotto interno lordo di paesi come l'Italia che nonostante sia in leggera crescita è comunque la crescita più modesta di tutta l'Eurozona in questo momento e soprattutto noi eh, la, la situazione del mercato del lavoro può essere diciamo, pensata come migliore rispetto a quella di qualche anno fa ma il tasso di disoccupazione è diminuito perché parte della forza lavoro se n'è andata e altra parte è confluita negli inattivi, cioè in quelli che sono potenzialmente in grado di lavorare, ma che o perché sono scoraggiati o perché sono parzialmente volontario oppure perché semplicemente non lo cercano più, non sono di fatto delle persone al lavoro. Se noi sommassimo tutti questi numeri, la fotografia sarebbe molto diversa, e avremmo circa 8 milioni di persone senza lavoro in questo momento. Ok, grazie, passo la parola dal da, punto finale, cioè primo che ci capitano che gli eventi quello Fiscal Compact. Allora, il Fiscal Compact è un trattato tra governi, è stato voluto dalla Germania come a un livello ulteriore, di diciamo, certe regole non si citava di regole europee nei trattati europei e nelle legislazioni europee. A fine eh, cioè, il fiscal compact non è sparito, è sempre l'EPT insieme a noi, semplicemente c'era un articolo che diceva che a fine 2017 si bisognava porsi la questione di come inserirlo e se inserirlo nella legislazione comunitaria. È un dibattito che ha incitato moltissimi economisti e che io ho sempre trovato incomprensibile, nel senso che il fiscal court richiedeva delle cose che noi abbiamo inserito nella Costituzione italiana, cioè il pareggio di bilancio, l'articolo 81 abbiamo inserito nella Costituzione, da cui poi sono derivate una serie di altre cose, alcune negative, alcune positive, l'unica positiva vera è la creazione di un'autorità indipendente sui conti pubblici dell'ufficio parlamentare di bilancio che nonostante il nome non è parlamentare quindi eh però questo il... posso interromperti sì. noi l'abbiamo inserita contestualmente alla diciamo alla progettazione alla firma del trattato fiscal compass è parte del ma non è che il fiscal compact disparito no, cioè, no, no. tutto cioè, no. è lì per cui se anche adesso si sta semplicemente discutendo di una cosa che ha una rilevanza più simbolica che concreta cioè l'inserimento cioè, del fiscal compact e allora rigiriamo un attimo no, e non so se in no. costituzione oppure no? ah sì, è non è così cioè, è, come, non lo so sono quelle cose l'abbiamo mai abbiamo fatto per cui cioè, sì, si può discutere di cambiare la costituzione ma cioè, noi abbiamo cambiato l'articolo articolo e abbiamo ricevuto oh, la stragrande maggioranza dei del fiscal compact stavano in due pacchetti legislativi si chiamano six pack e two pack che erano direttive e regolamenti che abbiamo ricevuto pure quei quindi adesso c'è diciamo, stata una vittoria simbolica che il fiscal code non verrà inserito nei trattati, ma ci sarà una specie di direttiva di ricepimento, ma mh, cambierà relativamente poco, non è una varietà che mi appassiona. Se era giusto o no cambiare il cioè, bilancio in Costituzione, ci sono molte, molte ragioni diciamo, teoriche per dire di no, eh, nella pratica non è cambiato sostanzialmente niente abbiamo mai fatto il pareggio di bilancio da quando ce l'abbiamo, sono 6 anni, non abbiamo non mai neanche provato gli strisci, nel senso che siamo sempre, sempre stati fuori dai parametri della Fiscal Compact, quindi come dire, anche questo non gli darei un peso esagerato, però diciamo la domanda generale, di cui questo è come dire, il, il punto d'arrivo, è interessante, cioè non è giusto o no avere il rigore, intanto gli stati possono fallire sì o no? Oggi la risposta è sì, nel senso che... Eh, nel 2011 l'Italia ha rischiato di fallire, dove per fallimento si intende l'incapacità di, di rifinanziare del debito in scadenza, perché sapete che magari vi piccolo Great Italy, ma noi abbiamo eh, il debito pubblico, non è che scadono monolite, i titoli ovviamente scadono e vanno rifinanziati, ci sono le banche, eh, non le banche diciamo retail, ma insomma gli specialisti del debito pubblico che alle aste comprano il debito. Io conosco le persone che fanno questo lavoro, cioè di trattare con le banche e venderle, nel 2011 c'è stato il serio rischio di non riuscire a vendere il debito pubblico, per mille ragioni che non sono internazionali, cioè le fondamentali dell'economia italiana erano le stesse nel 2011 come nel 2010, però tutto l'insieme era cambiato, c'era cioè una sfiducia nell'euro che sostanzialmente i mercati scontavano l'assenza dell'euro di fatto, cioè attribuivano ai singoli paesi il prende a rischio, cioè un costo del debito quasi equivalente a come se fossero stati da soli, fuori, dal, fuori dalla moneta unica. Allora, cosa serve il rigore? Il rigore serve, che se stai in una moneta unica, in teoria ci dovrebbe essere una convergenza delle economie verso diciamo, qualcosa di omogeneo, perché economie troppo diverse, questo è l'argomento principale dei, cioè, degli anti-euro, eh, se tu hai la stessa moneta eh, in due economie molto diverse che magari cercano tutti e due di esportare per, è come se fosse una media no? per qualcuno è troppo forte la moneta per qualcun altro è troppo debole nella sostanza eh, la Germania esporta grazie al fatto che ci stiamo noi la Grecia nell'euro e ne deprimiamo il valore noi invece stiamo sotto la media quindi per noi le nostre esportazioni sono meno competitive perché abbiamo la Germania che rende la moneta troppo, troppo forte quindi se accettiamo questo diciamo, tutto l'insieme, il pacchetto completo, cioè il mercato unico, il mercato unico lo puoi fare se non ti fai la guerra valutaria, perché se no, se tu stai nel mercato unico e fai competere due aziende, una francese e una italiana, l'italiana è più scarsa ma sballa la moneta e quindi eh, ruba quote di mercato ai francesi, i francesi poi cosa fanno? Ti mettono dei dazi o ti mettono delle cose per compensare questo effetto. Quindi, se si vuole il un mercato unico bisogna andare verso la moneta unica, se si vuole la moneta unica bisogna andare verso uno schema in cui non eh, un paese non si deve fare carico insolvenze degli altri, che è il senso dell'argomento dei tedeschi che non vogliono condividere il rischio perché dicono che i nostri spagnatori non devono pagare gli errori dei greci. Ovviamente. Quindi in questo contesto complessivo il rigore ha un suo senso, poi come si diceva prima c'è modo modo di farlo, è chiaro che se tu fai l'approccio stupido dei tedeschi che pretendono che mentre stai in recessione, fai le misure più drastiche che fanno salire la disoccupazione e per una questione come dire, morale, perché c'è stato anche un aspetto eh, viriamente negli anni difficili, diciamo 2011-2012, che, che chi aveva sbagliato doveva pagare sostanzialmente. Questa cosa ha compromesso la razionalità della gestione della serie di situazioni dall'Irlanda, dalla Spagna, anche all'Italia, in cui un conto è dire che tu devi rendere la tua economia più credibile, evitando che ci siano squilibri strutturali che poi eliminano diciamo, le prospettive lungo termine. Un altro conto è dire che visto che hai fatto degli errori in passato, tu devi soffrire ed espiare finché non hai imparato la le lezione per essere certi che non devi imparare in futuro. Questo approccio è stato usato in vari paesi con il risultato di minare anche la fiducia tutto questo è patto complessivo per cui dopo la gente si poneva pone, la domanda ma perché io devo soffrire? Non è che c'era diciamo, un trade-off, uno scambio tra un po' di rigore per i conti e tutti i benefici dello stare diciamo, nella Casa Comune Europea, cosa di cui come dire, gli inglesi stanno adesso che cercano di negoziare eh, punto per punto, diventa molto più palese il fatto che o prendi il pacchetto completo oppure rischia di non avere niente. Ok, um, si può continuare sempre su questo discorso. Continuiamo, però io aggiungerei un elemento in più che è rimasto un po' nell'ombra: che è la Banca Centrale Europea. Eh, è vero che eh, stavamo per fallire nel 2011 perché gli operatori finanziari non erano disposti ad acquisire titoli del debito pubblico italiano se non a tassi di interesse alti, e questo ha causato naturalmente, come tutti credo ricordino, eh, una, dello spread, cioè differenziale tra interessi sul titolo del debito pubblico italiano e eh, quelli tedeschi. Ora, eh, il punto è che eh, dopodiché è entrata in gioco la Banca Centrale con un cambio di politica economica, no? eh, che poi si è concretizzata qualche anno dopo proprio nella... è formalizzata nel quantitative easing, cioè l'acquisto... Eh, Abbastanza massiccio di titoli del debito pubblico dei vari paesi da parte della banca centrale. Okay? Quindi il punto è: qui gli stati sì possono fallire se la banca centrale non fa niente, ma se la banca centrale compra i titoli del debito pubblico italiano e non solo quelli del debito pubblico italiano. Uh, a questo punto il problema della fallibilità degli Stati è quello che diceva lui del safe asset, appunto, della serie dei titoli sicuri, no? nel momento in cui la banca centrale dà la sua disponibilità a, a coprire con nuove emissioni di moneta l'acquisto la, di titoli di Stato, a questo punto uh, lo spread si abbassa e lo Stato non fallisce più. Allora, riassumendo, cosa ne pensate voi? della politica uh, inaugurata da Draghi, diciamo non tradizionale, del Quartitativism che ha fatto anche parzialmente e anche abbastanza tanto in i tedeschi uh, e che probabilmente verrà, subirà anche un, un freno se dopo Draghi alla successione arriverà anche un nuovo governatore di uh, scuola Bundesbank. Quindi cosa ne pensate? È stata utile, sufficiente, mh, oppure un'arma spuntata. Ecco. facciamo ancora una volta parti tu così ci affermiamo. Okay. Ci sono due fasi, intanto tre per la verità. Una è quella fase finale di cioè Gianni Trichet del 2011, il presidente della BCE francese che non aveva capito niente, e che aveva alzato i tassi di interesse eh, dopo i Man Brothers, li aveva alzato ancora nel e eh, Poi nel novembre 2011 arriva Draghi, che fa passa i tassi di interesse nel corso di mezzo punto di un punto subito e non liquidità alle banche perché comprano i fiori di Stato dei governi. In quella fase lì appunto la BCE non interviene direttamente nei confronti degli stati, da soldi alle banche, eh, il famoso LTRO nel 2011 e inizio 2012, dai soldi alle banche si riempie i fiori di Stato. In questa cosa Draghi non la mente, ma in realtà nel lungo periodo peggiora la situazione perché alimenta quel circolo vizioso tra debito pubblico e debito privato che poi la BCE cercherà per anni di, eh, di smantellare e che tuttora si, sta, di cui tuttora si sta discutendo. Questa è la prima fase. Seconda fase, rapporto diretto con gli Stati. Con gli Stati diventa, la questione diventa, all'inizio la BCE compra in maniera non meno discrezionale come minimale, dei titoli di Stato dei paesi sul mercato secondario, quindi non alle aste, ma dalle banche che li devono vendere, cosa su cui si può diciamo, discutere, perché il dogma tedesco è che tu non li puoi comprare le aste, così che tu semplicemente fai fare dei buoni affari alle banche che ti vendono quando al momento in cui sono sicuri di avere un compratore di ultima istanza, diciamo, mentre lo Stato non lo è, perché dipende sempre dalle banche, ma questo è secondario rispondo. In quella fase lì Trisce e compra, non si capisce bene perché trattative, diciamo, moral solution privata sugli stati, non trasparente. Eh, poi c'è la famosa estate, appunto, l'estate 2011, l'estate quella le lettere, in eh, cui l'Italia riceve la lettera della BCE che indica le condizioni da, a cui aderire in cambio dell'acquisto di questi titoli sul mercato. Ora, lì c'è una grandissima mistificazione, perché noi abbiamo costruito io la vicenda su questo, cioè... La lettera della BCE non è il commissariamento dell'Italia, ma è la, la, la, il provvedimento che dà alcuni mesi di vita in più al governo Berlusconi, sostanzialmente, che di fatto si vende alla BCE, cioè soprattutto una cosa in cui Draghi era ancora la banca d'Italia, ma era il candidato di Berlusconi alla BCE. Eh, Draghi firma quella lettera non in quanto commissario dell'Italia, ma in quanto garante della credibilità italiana verso l'esterno. Il governo Berlusconi, Guadagna alcuni mesi di vita l'operazione del governo tecnico di Monti, che era già in e si ferma, e poi tutto questo, cioè, tutta quella macchina lì si rimette in moto quando la Lega non vuole fare la riforma delle pensioni, il governo entra in stallo e quindi, diciamo, anche lo scoglio viene fatto fuori. Quella è la fase, diciamo, poco trasparente e opaca in cui la lettera italiana viene fatta uscire perché, probabilmente, Tremonti la passa ai giornali per fare l'interno al centro-destra, la lettera irlandese, non esce se non credo molti anni dopo, quella spagnola neanche. Poi Draghi cambia, cambia linea. Eh, nel 2012, con il famoso scudo anti-spread, eh, Draghi riesce a fermare la crisi dell'euro, il discorso di whatever it takes, senza spendere un soldo, perché lui dice che la BCE farà tutto quello eh, che sarà necessario per salvare la moneta unica e crede che non sarà abbastanza. I mercati ci credono che la crisi si ferma. Draghi poi trasforma quella frase in, una, in uno scudo virtuale in cui sostanzialmente se un paese eh, avesse avuto bisogno di intervento perché non riesce a rendere il suo debito pubblico firma il patto con il fondo con la troica eh, delle istituzioni che la DCE poi compra i titoli che è quello che più o meno farà la Spagna per le banche soltanto. Quella cosa non viene mai applicata, non viene mai fatta, ma funziona e risolve i dubbi sulla tenuta dell'euro. Quindi, io di questa operazione non giudizio assolutamente positivo perché è stata una, una mossa spregiudicata, mh, molto efficace, in cui Draghi ha investito sì una sua credibilità personale, ma anche un lavoro diciamo, di tessitura con gli altri paesi, mh, che è stato anche di diciamo, sponda con i governi, anche la Merkel, che ha un'opinione pubblica in Germania molto ostile a qualunque forma di condivisione del rischio, ha pienamente sostenuto quella linea nel solito gioco di sfonda con Wolfgang Schäuble, che era il suo ministro di finanze, che invece dava voce ai timori dei tedeschi preoccupati per i propri risparmi. Quindi quella fase è assolutamente positiva. Il quantitative easing non viene fatto per salvare l'euro, viene fatto per eh, fermare la deflazione, cioè eh, il fatto che se l'inflazione resta troppo bassa, dal punto di vista una serie di conseguenze, questo a noi, diciamo, dipendenti con lo stipendio fisso, va pure bene, ma a livello complessivo dell'economia eh, succede che non si fanno investimenti, il debito continua a pesare perché l'inflazione, sapete, erode sostanzialmente il debito e fa rifiatare chi eh, è indebitato, come l'Italia. Quindi il quantitative easing si fa per quella ragione, perché viene osseggiato dai tedeschi? Perché il quantitative easing ha degli effetti positivi per esempio sull'andamento dei listini di borsa, ma ha degli effetti negativi sui tassi di interesse, quindi eh, chi investe, chi rischi ha un alto tasso di risparmio, come per altri italiani, chi investe guadagna meno. E ha un effetto che la BCE nega, ovviamente, ma disastroso, perché distrugge il modello di business delle banche, eh, delle banche tradizionali, perché se tu eri tasse di interesse molto basso, il margine di guadagno che puoi applicare sulle operazioni tradizionali si riduce e quindi sostanzialmente le banche non riescono più a fare business nel modo tradizionale, se poi con le regole, eh, diciamo, se poi vogliamo evitare che facciano troppo speculazione o cose strane con i derivati, a quel punto si trovano veramente in difficoltà. Quindi quella fase lì è una fase diversa, il cui giudizio secondo me diciamo, è sospeso perché siamo, ci siamo ancora in mezzo. Però c'è un aspetto secondo me eh, da non sottovalutare, cioè, Draghi ha fatto quello che sembrava di nuovo impossibile, lui di fatto ha monetizzato il debito, nel senso che anche adesso, eh, queste sono cose un po' da, da merda, ma la BCE sta riducendo l'identità la, la, degli acquisti, ma non sta facendo quello che si chiama il tapering, cioè non sta riducendo lo stimolo, nel senso che no, cioè, diciamo, non riduce la montata di titoli di Stato che ha nel suo bilancio. Questo cosa vuol dire? Che c'è una parte di debito dei singoli stati che è di fatto diventata una specie di debito comune, perché resta lì dentro il bilancio della BCE e probabilmente ci resterà, cioè quando quel eh, verrà sterilizzato, quando quel titolo di Stato arriverà a scadenza, eh, in qualche modo come se fossero sterilizzati, neutralizzati. Cioè, quella parte di debito è probabilmente come se fosse stato fagocitato dalla BCE. Questa è una. non è detto, eh, perché non ci siamo lì, però questo sembra di capire che è il disegno. Quindi, dal punto di vista del, della tenuta dell'eurozona, quello è un giudizio sostanzialmente molto positivo dell'operato della BCE. Sull'impatto del Quantitative easing sulle nostre economie, probabilmente fra dieci anni ci guarderemo indietro e avremo un'idea più chiara di ciò che la ci ha perso. Per ora, sospendo il giudizio, ma non sono io l'economista. lo sono sostanzialmente d'accordo sia sulla periodizzazione, nel senso che sono due fasi diverse, che sulla differenza diciamo, di giudizio che uno deve dare alle due cose. Eh, L'intervento del 2012 di Draghi è servito a mettere una toppa sulla falla dell'eurozona di cui abbiamo parlato prima, cioè il fatto che eh, sostanzialmente in un'area che non produce un asset sicuro per gli investitori, in qualsiasi momento in cui per qualsiasi ragione c'è qualcosa che fa sì che si cerchi qualche asset sicuro tra i, tutti i titoli di stato emessi dai paesi, tutti gli investitori si dirigono verso qualche titolo e tutti gli altri vendono i titoli degli altri e la mancanza di un meccanismo di riequilibrio di questo sistema è quello che ha prodotto poi di fatto gli spread che non esisterebbero in, non sarebbero esistiti in un sistema in cui quella garanzia diciamo... Eh, effettuata da Draghi verbalmente con il uh, faremo tutto ciò che è il nostro potere per salvare l'euro se questa cosa fosse stata implementata come garanzia esplicita il meccanismo degli spread non sarebbe mai nato che ha portato peraltro non soltanto a un problema temporaneo ma anche al fatto che l'Italia si è portata dietro un'enorme quota di interessi da pagare nei primi due anni prima che appunto eh, i tassi di interesse scendessero ma non soltanto quello, siccome siamo dei fenomeni eh, Maria Cannata, ex eh, dirigente diciamo della della, del collocamento dei titoli di Stato al MEF, ha sottoscritto degli interest rate swap in una fase in cui praticamente i titoli di, di, di interesse che si aspettava che crescessero, che hanno fatto sì che anche adesso, in cui i tassi di interesse diminuiscono, noi siamo costretti a pagare un'enorme quota di interesse per questi derivati, perché noi a tempo avevamo scommesso con una serie di attori privati che questi tassi sarebbero alzati. Ma detto questo, eh, il quantitative easing, eh, di fatto, se lo dobbiamo giudicare sul piano degli obiettivi eh, dichiarati, cioè quello di dare impulso all'attività economica tramite diciamo, l'aumento del, de del credito privato e eh, l'inflazione, dal punto di vista del credito privato le cose sono leggermente migliorate negli ultimi anni, ma sicuramente non abbastanza per fornire all'Europa quegli investimenti che permettessero alla maggior parte dei paesi di tornare a quella che era una capacità produttiva pre-crisi l'inflazione neanche a parlarne, cioè è stata una mossa introdotta per evitare la deflazione ma sulla scorta dell'idea che comprimendo i margini di interesse appunto per le banche eh, eh, diciamo, le banche avessero trovato profittevole iniziare a prestare più soldi invece che investire diciamo, tenendo ferme le riserve presso la banca centrale le banche hanno due scelte nel momento in cui hanno diciamo, la loro gestione di bilancio, o tengono i soldi fermi in, all'interno dei conti della BCE oppure come dire, cercano di eh, investire in prestiti, non perché quella posizione determini prestiti, perché le banche possono prestare a prescindere da quante riserve hanno, ma perché è una questione di costi. Eh, facendo male al loro modello di business, la BCE incentivava in qualche modo le banche a dare questo credito. Ora, nel momento in cui diciamo, le aspettative sui consumi e gli investimenti non sono positive, si può fare ben poco, cioè si può stimolare il credito rendendolo più conveniente, ma se diciamo, gli imprenditori non hanno aspettative positive sul futuro, i soldi non gli chiedono in prestito di base, ed è quello che è accaduto. Dal punto di vista dell'inflazione, quindi l'idea è che questi questa maggiore attività economica innescata dagli investimenti avrebbe portato a una crescita dei prezzi. Così non è stato, c'era anche addirittura chi credeva in ingenuamente all'idea che aumentando la quantità di moneta in circolazione si sarebbero magicamente aumentati i prezzi. Non è stato così. Proprio nella conferenza che c'è stata recentissimamente, addirittura l'outlook sull'inflazione del 2018 è stato rivisto al ribasso dello 0,1%. E di fatto, quindi, diciamo, se dobbiamo giudicare il quantitative easing sulla base della sua efficacia nel combattere l'inflazione. Questo non è accaduto ma non soltanto nell'eurozona, se guardiamo anche quello che è accaduto negli Stati Uniti e nel Giappone ci rendiamo conto che sono tutte aree economiche molto avanzate in cui di fatto l'inflazione non esiste più come fenomeno rilevante e soprattutto che non è più correlato all'intensità dell'attività economica. Questo ha tantissime ragioni tra cui l'automazione e il fatto che il conflitto salariale è stato sostanzialmente calmerato perché quello che abbiamo visto negli anni 70 è stato dovuto molto anche a questo. Eh, detto questo, chiaramente la presenza di questa garanzia implicita sul debito pubblico fornita dall'attività della BCE resta diciamo, l'unico collante che tiene insieme la possibilità che questi titoli di Stato possano essere rifinanziati e nel momento in cui questo dovesse venire meno non ci sono al momento delle alternative credibili che impediscano una nuova eh, crisi dello spread. C'è allo studio un'idea eh, che si chiamano ESBIS, che sono delle cartolarizzazioni di titoli di Stato dei singoli paesi. Che avrebbe lo scopo in qualche modo di dire, visto che non esiste questo famoso safe asset, noi mettiamo insieme un po' di tranche di debito dei vari paesi e vendiamo alle banche questo titolo per fare in modo che le banche non comprino soltanto il debito pubblico del proprio paese, cioè questo home bias no? all'interno dell'eurozona, cioè il fatto che le banche comprano tendenzialmente il debito pubblico dei propri paesi. Quello che verosimilmente succede con un piano del genere è che di fatto gli investitori continueranno a domandare soltanto le tranche AAA di questi titoli eh, misti che un po' mettono insieme tutto quanto e quindi è naturale che si possa riprodurre esattamente lo stesso sistema del 2011 nel caso in cui il quantitative easing venga interrotto. Mi sembra di capire però da quelli che sono i dati che da un lato non si pone più un termine nel futuro alla fine del quantitative easing, nel senso che le parole di Draghi su questo sono state molto chiare nell'ultima conferenza stampa e c'è anche da capire se basterà diciamo, mettere alla BCE una persona di scuola tedesca per far sì che il quantitative easing venga interrotto in presenza di fondamentali economici che tendenzialmente non migliorano perché di fatto l'Eurozona regge la sua modesta crescita soltanto su delle esportazioni nette che poi con le guerre commerciali che si prospettano forse non sono così al sicuro. Okay. Allora, il tempo comincia a stringere, voglio anche lasciare un po' di spazio per il pubblico, quindi salterei a una, diciamo, una domanda finale, perché noi qui, eh, diciamo, in questo ciclo di seminari eh, cerchiamo di affrontare anche temi tabù, un tema tabù è eh, uscire o non uscire dall'euro, anche se da un, da un lato in alcuni circoli è molto di moda discuterne, dall'altro, per esempio, in televisione se ne parla pochissimo o mh, praticamente mai. Allora, il punto è, cerchiamo di porre la questione in modo non troppo demagogico. Eh, uscire dall'euro è sicuramente una strategia mh, difficile, di difficile, difficile dal punto di vista operativo, però anche restare dentro potrebbe essere difficile eh, dal punto di vista della sopravvivenza del Paese e... Mh, la possibilità di eh, progettare politiche per esempio per la piena occupazione, perché per quanto flessibili siano le regole eh, che ci sono, eh, un 40%, non so quali percentuali, ci sono diverse, diversi calcoli, però diciamo un 35% di disoccupazione giovanile richiederebbe eh, probabilmente una spese in deficit non da poco poi mi dite voi cosa ne pensate quindi una spesa in deficit non da poco probabilmente si scontrerebbe con i vincoli eh, che interpretati con tutta la flessibilità che vogliamo restano pur sempre eh, vincoli e come dicevamo prima li abbiamo pure inseriti in Costituzione allora eh, eh, ci sono dei costi eh, in entrambi i casi Allora possiamo girare la domanda in modo non demagogico in questo modo, se noi restiamo dentro l'eurozona Possiamo fare politiche diciamo, che non distruggano lo Stato sociale, che perseguono la piena occupazione e che proteggano anche il sistema produttivo dall'acquisizione di capitali esteri perché, oppure semplicemente dal fallimento, nel senso che noi qui ci siamo di fronte all'alternativa se chiudere le imprese oppure lasciare entrare capitali esteri e quindi trasformare le nostre imprese in imprese estere. Eh, questo è un po' il rischio che corriamo. Dipinto un quadro che forse voi potete correggere se lo giudicate esagerato, eh, però appunto mi interessa capire voi cosa ne pensate. cioè ci sono anche dei costi a non fare niente, eh, cioè restare qui dentro, in questa diciamo casa comune, in questa unione monetaria. Eh, e poi altra utilissima questione è. Se condividiamo l'idea che l'unione monetaria eh, è un forte vincolo per l'Italia ed è un momento, in questo particolare momento, è abbastanza, eh, non voglio dire un cappio intorno al collo, però qualcosa che, che ci impedisce di, di fare una politica eh, del tutto diciamo, autonoma eh, eh, ed espansiva, eh, Ecco, se noi siamo qui dentro, in questa unione monetaria, è possibile fare politiche che al momento sembrano assolutamente vietate oppure no? E se vogliamo fare politiche che sono assolutamente vietate, dobbiamo uscire e se usciamo a che costo ci conviene, sì o no? A parte ho fatto praticamente centinaia di domande, okay, un, un pacchetto di domande, è una domanda bomba che quando tu rispondi esplode. Cluster domande. <ride> allora, beh, innanzitutto per rispondere a una domanda, diciamo, uno deve eh, capire qual è la ragione per cui diciamo, si continua a non crescere oppure a crescere in maniera non sufficiente per riassorbire quella che è la disoccupazione esistente e poi a diciamo, rilanciare la crescita economica nel futuro. Se uno crede che diciamo, siano sufficienti le cosiddette riforme strutturali, oppure il fatto di rendere sempre più efficiente la giustizia, oppure il fatto di permettere alle imprese di venire a investire in Italia senza lungaggini in burocratiche, eccetera, eccetera, allora diciamo, i vincoli fiscali non sono dei vincoli, sono delle normali regole di convivenza. Siccome io credo invece che questo non basti e che seppure esistono dei problemi enormi sia dal punto di vista di come si spende, sia dal punto di vista di quali siano i vincoli per investire, di fatto la maggior parte della disoccupazione che l'Italia si trova diciamo, ad affrontare è una disoccupazione ciclica, cioè una disoccupazione che dipende dall'andamento eh, della domanda all'interno dell'economia e dipende dal fatto che non ci sono abbastanza investimenti per riassorbire quella disoccupazione che esiste. Detto questo c'è anche un problema di far incontrare domande e offerta di lavoro naturalmente, ma se non esiste la possibilità di allargare la torta in un certo senso non esiste nemmeno la possibilità di riassorbire questa forza lavoro. Per fare questo naturalmente c'è bisogno di una posizione fiscale si ha una posizione fiscale espansiva e da questo punto di vista, se la vogliamo vedere in termini europei, il problema non è tanto come dire quanto i singoli paesi possano sporare da una regola comune, perché se seguiamo questo approccio, che era più o meno l'approccio che ha seguito la Grecia di Tsipras nel 2015, allora diventa tutto un negoziato teso a dire il mio paese, il poverino sta male, aiutatemi, e questo va in completo contrasto con la versione tedesca per il cosiddetto azzardo morale, cioè il fatto che uno si dà una regola e poi praticamente c'è chi è esposto e non la rispetta e tendenzialmente fa il furbo. Siccome io credo che questa narrativa sia fondata su una, comprensione, una incomprensione di come debba funzionare diciamo, la politica fiscale di un paese e di un'unione monetaria, il punto è piuttosto che bisognerebbe, se esiste la possibilità politica di farlo, fare una battaglia per far sì che a livello comune, aggregato, la posizione fiscale complessiva sia più espansiva, cioè che ci sia una revisione vera di quelli che sono i parametri e i vincoli fiscali per tutti i paesi. Questo può anche comportare per esempio il fatto che teoricamente si possa pensare ad un'autorità di politica fiscale, in questo momento si sta discutendo di una cosa del genere, si chiama European Fiscal Board, ehm, che in qualche modo si occupi di allocare gli investimenti in tutti i paesi, ad esempio uno può adottare criteri pro capiti, si possono adottare criteri legati ai differenziali di occupazione. Il vero problema è come fare in modo che questa posizione venga compresa e soprattutto cosa facciamo se non viene compresa, perché il principio essenziale di qualunque negoziazione è qual è la migliore alternativa a sedersi al tavolo, tua ed è dell'altro perché prendiamo il caso del 2015, nel caso del 2015 la migliore alternativa a sedersi al tavolo per l'Eurozona era lasciar fallire la Grecia, eh, la migliore alternativa per la Grecia era, non esisteva, perché di fatto non si era elaborato nessun tipo di piano che consentisse diciamo, una sorta di ritorno alle volte nazionali e cose del genere. Perciò il punto è che tecnicamente tutte le innovazioni sono possibili sul piano teorico, nel senso che sia, ad esempio, basterebbe continuare a mantenere in essere la garanzia del debito pubblico da parte della BCE, aumentare i vincoli fiscali per una moratoria trattato di Maastricht, proposta peraltro anche da, per esempio, da persone come Guido Tabellini, che non, non possono essere tacciate, diciamo, di simpatie keynesiane. ma il punto vero è che non c'è alcun consenso politico su questo. Non c'è alcun consenso politico che continua a prevalere purtroppo quell'idea quell che eh, come dire, la crisi sia avvenuta perché ci sono state colpe di qualcuno e quindi non c'è fiducia tra governi, tra paesi eccetera. Per cui mi sembra come dire, imprescindibile pensare che politicamente questa cosa possa non avvenire e che se politicamente questa cosa non può avvenire, almeno diciamo, per poter negoziare efficacemente il piano A sia assolutamente necessario predisporre il piano B, cosa che peraltro si fa è stata già fatta in molti casi, forse bisogna farla ancora in maniera più dettagliata proprio perché gli stati in, questa, in questo momento secondo me non hanno alcun potere negoziale se pensano che basti, come dire, eh, mostrare quanto il proprio paese stia soffrendo per, per permettere a queste istituzioni di cambiare perché è sempre possibile interpretare la sofferenza relativa di alcuni paesi come una funzione delle loro mancanze Beh, se si va avanti in questo modo, sarà sempre possibile per la Commissione Europea, ad esempio, interpretare la crisi italiana non come una crisi dettata dal fatto che c'è una, una domanda insufficiente prima, ma come una crisi dettata dal fatto che l'Italia non è abbastanza brava come gli altri a fare i compiti a casa. Per questa ragione credo che sia fondamentale diciamo, interrogarsi non soltanto sul fatto che teoricamente sarebbe possibile cambiarlo, ma anche capire politicamente che se non fosse possibile è necessario predisporre un'alternativa e potrebbe eh, arrivare diciamo, un momento in cui questa alternativa diventa eh, pressante e la chiederanno le persone, a un certo punto di vista, prima ancora che forse ci si ragioni in maniera discrezionale. Questa è la ragione per cui penso che sia necessario secondo te c'è la Germania un'alternativa il piano B il segreto io penso di sì non sarebbe a posta la secca non sarebbe una dai, prego ormai no. questo dibattito ovviamente con l'alcolismo ma anche con i problemi complessi è una soluzione semplice e di solito sbagliate. allora se la cioè una premessa è perché bisognerebbe uscire dall'euro la risposta possono essere perché vogliamo svalutare e rendere più competitive le nostre, uh, le nostre merci per esportarle. Questo presupporrebbe che noi avessimo delle merci competitive da esportare che sono prodotti finiti e non che sono semilavorati come è, è un grosso pezzo del nostro, della nostra manifattura. Perché se tu vendi, se noi vendessimo soltanto diciamo, i vestiti di Armani, a parte che non è un posto che il prezzo, ma diciamo che vendiamo soltanto che vengono da moda al parmigiano reggiano. Allora ah, la sta dice: Vabbè, io lo sballo perché così pago meno i miei lavoratori, lo cloverno a un prezzo più basso e sono più competitivi. O le finanziano, per intenderci. Ma se uno sta inserito in una catena del valore globale come è adesso, eh, tu non è che ti giochi la parte da solo, te la giochi sempre con qualcun altro. Allora, questa idea che la stessa della Brexit, che noi siamo più furbi degli altri, ci sottraiamo ai piccoli comuni e poi facciamo free writing sui benefici condivisi, cioè free writing è il portoghese che non timbra sull'autobus. È un'idea che secondo me poi si scontra con la dura realtà che è il mondo è un po' più complesso di come sembra quando si fanno due volte sulla carta. Perché è vero che se noi, a parità di tutte le altre condizioni, uscissimo dall'euro, potessimo svalutare le nostre merci, essere più competitivi e battere i nostri concorrenti diretti, allora vabbè, possiamo parlare, valutiamo gli altri rischi che possiamo parlare. Ma non funziona così, perché nel momento in cui uno esce dall'euro ci sono fiori di, giur di giuristi che hanno studiato sostengono che si può uscire dall'euro e senza uscire dall'Unione Europea, nonostante questo nei trattati sia un po' ambiguo, ma nella pratica la politica non funziona così, state vedendo con la Gran Bretagna, funziona e ti dici tu non vuoi eh, pagare il bilancio comune, allora ridiscutiamo i rapporti commerciali, non è così automatico, se uno esce da, dal mercato comune, poi gli si aprono le regole del WTO, le regole del WTO significa che tutti i mercati europei all'improvviso diventano praticamente chiusi, in quanto emergono delle barriere e non... Il punto primo è me l'idea della svalutazione non mi convince. L'idea che la spesa pubblica sia salvifica secondo me è speculare all'idea di quelli per cui la spesa pubblica è sempre sbagliata. Cioè, mh, mi sembrano due posizioni dogmatiche e teologiche mh, poco interessanti. cioè Se bastasse avere il controllo della moneta per essere per crescere, lo Zimbabwe sarebbe un paese fenomenale. Invece c'è l'inflazione del 1000% qualcosa così. cioè Non è che se noi iniziamo a spendere di più e assumiamo. Eh, tu, mh, 50.000 statali, mandiamo in pensione da 50 anni e facciamo eh, presa in perdita nel mezzogiorno, abbiamo risolto la situazione. Semplicemente a un certo punto succede che il debito pubblico innesca una spirale di inflazione, per cui poi diciamo, il rischio è che finiamo peggio, molto peggio di dove siamo adesso. Poi c'è l'aspetto diciamo, democratico, cioè noi vogliamo uscire dall'euro per recuperare controllo sulla nostra gestione della politica economica. Qui questo dibattito, che può essere anche affascinante teorico, si scontra con un piccolo dettaglio pratico. Come si esce dall'euro? È impossibile uscire dall'euro in maniera democratica. Questo purtroppo è una di quelle cose che bisogna prendere atto a un certo punto della vita, è impossibile, nel senso che come si fa? Si fa un dibattito parlamentare? C'è cioè un partito che vince le elezioni e c'è che vuole uscire dall'euro, cosa succede? E se si fa un dibattito parlamentare sull'uscita dall'euro, tutti tutti quelli, ma inclusi voi che magari siete interessati a uscire dall'euro, vi cautelate per evitare di diciamo, doverne pagare tutti i costi. Io farei così: se i 5 Stelle avessero vinto eh, con l'idea di fare il referendum domani, avrei ritirato i miei risparmi in euro e li avrei magari convertiti in dollari o spostati su qualcosa di sicuro. Se tutti fanno così c'è la possibilità che sportelli, non falliscono alle banche. Ma questa cosa è iniqua anche perché le persone più esposte a tutti i costi inevitabili di in uscire dall'euro sono esattamente le persone che poi, diciamo, quelli che vogliono uscire dall'euro dichiarano di voler tutelare, cioè le persone salariate, il reddito fisso, quelli che non hanno il capitale in Svizzera, che non hanno asset eh, finanziari, eccetera, eccetera. Quindi intanto questi li vengono tutti tosati, senza un preoccupico, magari nel lungo periodo si riprendono nell'immediato Quindi anche i fattori dell'uscita dall'euro dicono sostanzialmente, brutalizzano che bisognerebbe uscire dall'euro in un weekend per decreto mercati chiusi che uno si sveglia al mattino e non può più prelevare i suoi soldi in banca perché si sta facendo la riconversione di lire. non c'è un modo di uscire dall'euro in maniera democratica senza che ci siano tutti, tutti i, diciamo, i punti negativi della faccenda che si materializzano nell'istante in cui questa prospettiva diventa concreta se c'è un modo diverso come ho spiegato non c'è perché purtroppo funziona così i mercati sconterebbero l'uscita di lei dall'euro subito le banche soffrirebbero subito il costo dell'aumento dei tassi le imprese soffrirebbero subito l'aumento dei tassi purtroppo questo è meccanismo non c'è questo secondo me dovrebbe chiudere il dibattito perché diciamo l'idea l'approccio sovranista lo dico in maniera senza dare un'accezione negativa alla cosa cioè di recupero di un pezzo di sovranità si scontra col fatto che in realtà la perdi nonostante stesso in cui è andata così Detto questo, secondo me l'euro diciamo, ah ecco, la terza ragione per cui uno vuole uscire dall'euro è per pagare meno tassi sul debito pubblico, ma se voi guardate l'andamento dei tassi di interesse durante questa crisi vedete che il debito è salito come dicevo prima i tassi sono scesi, è difficile pagare meno di quello che abbiamo pagato in questi anni sul debito pubblico, in una fase in cui il debito saliva, quindi anche questa idea che noi riusciamo a poi. Ci sono dei tutti logici e affascinanti, di cui io ho scritto anche questo mio libretto, per cui alcuni dei teologi dell'uscita dall'euro dicono che uno dei problemi dell'euro è stato che ha come dire, allentato la pressione sui decision maker italiani che hanno sprecato il dividendo dell'euro, cioè i tassi sono scesi nei primi anni 2000 e questi soldi sono stati spesi male. Quindi uscendo dall'euro c'è cioè la pressione dei mercati che... Lo spread, il, il, il tasso di interesse sale, se ti comporti male e quindi sei costantemente tenuto sotto pressione, che è esattamente la stessa posizione di Jens Weidmann alla Bundesbank e dei tedeschi che ci vogliono arrivare diciamo, per la porta di servizio, ma arrivare allo stesso risultato. Quindi mi sembrano tutte argomentazioni diciamo, trascurabili, onestamente. Detto questo, c'è un punto che secondo me, diciamo, si diceva anche prima, è un errore concettuale non c'è una trattativa tra noi e le istituzioni europee noi siamo le istituzioni europee cioè non c'è una contrapposizione che ci sono loro e ci siamo noi ci siamo noi che stiamo dentro queste istituzioni e che spesso non sappiamo fare politica europea ma noi ci siamo come ci stanno i tedeschi come ci stanno. non ci sono Juncker e Juncker perché è stati eh, cioè Juncker e Juncker perché c'è un Partito Popolare Europeo che ha candidato Juncker eh, alla guida della Commissione Europea il Partito Popolare Europeo ci sono eh, Italia e altre forze italiane, c'è il Partito eh, dei Socialisti Europei che ha candidato Schulz, c'è il Consiglio europeo e l'Italia può mettere il veto quando vuole, cioè se uno il Consiglio europeo non è d'accordo, la sua decisione unanimità mette il veto e la decisione si ferma. Se voi leggete i comunicati finali del Consiglio europeo ci sente scritto che tutti i membri sono stati d'accordo. L'Italia con il governo Renzi diceva che era contrario all'inserimento del, del fiscal compact nei trattati europei e poi votava all'europarlamento con il PD eh, nella sua componente europea votava eh, diciamo, l'inserimento del fiscal compact nella legislazione europea senza una previa verifica dicendo che intanto lo inseriamo e noi dopo valutiamo no. cioè, allora, il problema è che spesso c'è un livello di politica italiana, di politica domestica in cui ci hanno abituato a dire tutta colpa di Bruxelles poi gli stessi vanno a Bruxelles e un po' per provincialismo perché a tutti piace la pacca sulla spalla, la Merkel, il mio sorriso, eccetera, eccetera. No, perché sono dinamiche umane, ma è così, cioè è così. Io li ho conosciuti cioè, gli ultimi 3-4 premier, li ho conosciuti tutti anche nella loro dimensione europea, questa cosa conta. Cioè li fanno una conferenza stampa, di fianco alla Merkel e pensano di essere nel direttorio europeo e invece poi i tedeschi fanno politica vera, cioè se voi ci fate caso i tedeschi non si prendono mai un portafoglio della Commissione Europea Finanziaria, che sono presi l'energia il digitale, roba in cui si decidono delle cose vere, noi ci siamo presi la politica estera, la presidenza del Parlamento Europeo, cioè cose che te ne fanno. no? Allora, loro fanno politica europea e noi facciamo le foto opportunità, il risultato è che se voi vedete adesso c'è il dibattito sulla riforma della governance europea, esiste una posizione italiana, esiste un dibattito italiano, se ne è parlato in campagna elettorale, no. Per cui ce lo meritiamo secondo me, perché se noi in campagna elettorale discutiamo del, solo del reddito di cittadinanza, tema serissimo, ma eh, discutiamo di macerata e degli immigrati, poi ce lo meritiamo se quelli riformano le regole sulle banche, riformano l'eurozona e noi lo scopriamo a cose fatte. Quindi non ci sono no. le istituzioni e noi, ci siamo noi, dobbiamo stare là. Purtroppo cioè, metà dei giornali italiani hanno la corrispondente a Bruxelles, i politici italiani non parlano inglese, il nostro politico europeo di maggiore successo, Gianni Pittella, l'ho detto tutto, e eh, allora questo poi ce lo crediamo a un certo Ok, allora intanto io vi ringrazio, ora vi do il pasto al pubblico, visto che abbiamo ancora una mezz'oretta, possiamo anche indagare. Nel frattempo se poi avete anche cose da ribattere reciprocamente... Io, sì, un paio di cose le avrei, nel senso sono molto telegrafico. Eh, nel senso, in questo dibattito bisogna evitare posizioni caricaturali da ogni punto di vista, no? quindi bisogna evitare, secondo me, la posizione di chi eh, come dire, crede che basti ritornare all'Italia degli anni 60 con lì per crescere, e a pari vinti bisogna evitare la posizione di chi sostanzialmente dice che al di fuori del contesto europeo i paesi non hanno alcun controllo possibile sulla loro economia, perché spesso questa posizione eh, sulla prima ma mi sembra di essere molto d'accordo sull'idea che non basti come dire, investire per crescere perché bisogna capire come farlo. Se lo si vuole fare, allo stesso tempo non è detto che la crescita debba venire dalla spesa pubblica. Eh, il problema è un altro, cioè il fatto che eh, c'è cioè, problema, due piani vanno separati. Il primo è la qualità della spesa che impatta su quanto i paesi crescono a parità di euro spesi oppure di euro detassati. Il secondo è il fatto che la creazione di condizioni di solvibilità eh, impossibile o di solvibilità possibile ha un impatto molto potente sulla capacità di queste economie di riprendersi o meno dagli shock. Cioè il, la ragione per cui secondo me è diciamo, prioritario affrontare il dibattito che non può essere considerato un curioso uno di qualche accademico curioso è il fatto che eh, quando gli Stati non hanno per costruzione la possibilità eh, di ricorrere alla propria solvibilità questo significa porre un vincolo sulle proprie economie che impedisce la ripresa negli anni successivi ed ha effetti permanenti, perché le economie sono path dependent cioè non sono cose che gravitano intorno a un equilibrio e che o meno sempre ci ritornano, sono cose che eh, come dire, domani erediterai ciò che hai prodotto oggi. Per questa ragione il problema vero a mio avviso, non dovrebbe essere quello di dire si fa più spesa, perché politicamente potrebbe esistere prendere un governo di destra che va su e dice io ho bisogno di detassare la mia economia molto rispetto a quello che si fa oggi a spesa invariata e in questo modo produrre disavanzo. Il problema è che l'assetto è disfunzionale e l'aspetto dei tassi di interesse è in qualche modo bisogna analizzare qual è la meccanica con cui questi tassi vengono prodotti perché tendenzialmente un paese che ha tassi di cambio flessibili, che ha ha tassi di cambio fissi può mantenere permanentemente il controllo sui propri tassi di interesse. In che modo? Quando gli stati fanno disavanzo, cioè spendono più di quello che tassano, parimenti all'interno del sistema bancario privato si accumulano riserve, cioè passa un periodo e si accumulano più riserve bancarie di quelle che c'erano prima, che sono soldi che le banche detengono presso il bilancio della banca centrale. Quando queste riserve continuano ad aumentare senza che vengano sottratte, i tassi di interesse interbancari, cioè quelli a cui le banche si prestano soldi tra di loro a fine giornata, diminuiscono perché la torta è più grande e quindi il prezzo della singola riserva diminuisce. Se non esistesse l'emissione di titoli di Stato, questi tassi sarebbero permanentemente a zero. Infatti l'emissione di titoli di Stato non è un'operazione necessaria strettamente al finanziamento della spesa pubblica, ma è un'operazione di politica monetaria che serve a far sì che i tassi non cadano a zero. Per questa ragione, soltanto quando si hanno tassi di cambio fissi, oppure con standard che è la stessa cosa, si perde il controllo dei tassi di interesse, perché tendenzialmente bisogna ripagare il debito pubblico in qualcosa che non si emette. Per cui il reale problema è da un lato capire come crescere, ma dall'altro capire che le condizioni di solvibilità di un paese non sono neutrali ed hanno impatti sulla crescita, che non possono essere confinati diciamo, al semplice dibattito giornalistico in merito. Cioè non è un problema soltanto come dire, cosmetico, è un problema effettivo ed è, secondo me, questa la ragione di rimente. Sulla svalutazione concordo pienamente e penso che ci siano altre modalità di affrontare l'uscita.